Recentemente è stata pubblicata una ricerca molto interessante che mette a confronto vari tipi di diete. Vediamola insieme e cerchiamo di capire effettivamente dove sta la verità. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Moderno e a Leno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.todietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. In questo video andremo a vedere i risultati di una recente ricerca pubblicata nel febbraio 2020 eh, che mette a confronto 11 diete diverse non solo per quanto riguarda il peso ma anche per alcuni parametri clinici ad esempio l'indice di massa corporea, il colesterolo, la glicemia, l'insulinemia e via discorrendo. L'articolo in descrizione, di cui ovviamente vi metto il link qui sotto, è una cosiddetta umbrella review, ovvero una revisione a ombrello, cioè una revisione di revisioni. In generale una revisione è praticamente la descrizione dello stato dell'arte della conoscenza su quel dato argomento. Io posso fare uno studio che comprende 100 persone, 1000 persone, ma se io prendo 10 studi, magari anche molto ampi, e faccio un riassunto dei, dei risultati di questi 10 studi, io è come se avessi preso il campione rappresentativo di tutti quanti questi studi. Quindi ho un campione molto ampio. In questo caso abbiamo una revisione che non prende 10 studi o 20 studi, ma prende 80 revisioni già fatte. Quindi abbiamo un campione estremamente ampio. Questo studio ha fatto due cose. Prima di tutto ha valutato ovviamente le diete in questione e in secondo luogo ha valutato anche la qualità delle revisioni prese in esame. Prima di tutto vediamo il primo che comunque dà risultati molto interessanti. In questa immagine potete vedere i risultati trovati dallo studio, le 11 diete sono elencate sulla sinistra, basso G, GL significa basso indice glicemico o carico glicemico, DASH è una sigla che significa in inglese approccio dietetico per fermare l'ipertensione. In alto vediamo tutti i parametri valutati, peso, BMI, colesterolo, trigliceridi e così via. Il colore verde significa che almeno in uno studio si è avuto un risultato positivo, il colore giallo mostra almeno uno studio con risultati neutri, il colore rosso mostra almeno uno studio con risultati negativi. Ad esempio, prendiamo le diete low carb, le prime. Nello studio si dice che sono state esaminate 21 revisioni riguardanti queste diete. I vari parametri esaminati hanno risultati positivi e neutri in almeno una revisione di queste 21 inoltre in due revisioni troviamo anche risultati negativi per il colesterolo totale e per il colesterolo LDL quando il quadratino è bianco semplicemente il parametro o la valutazione non sono stati trovati ad esempio in questo caso non sono state trovate revisioni negative per l'insulinemia o la glicemia in questa grafica possiamo vedere cose molto interessanti prima di tutto non tutte le diete esaminate hanno risultati positivi per la perdita di peso tra le diete che hanno questo parametro, infatti, troviamo che la portfolio e il digiuno intermittente hanno risultati neutri. Altra cosa interessante da notare sono quelle diete che hanno risultati solo neutri o negativi in alcuni parametri. Il colesterolo buono è il parametro più malmesso, addirittura tre diete hanno risultati negativi. Ma è anche interessante notare che le diete a basso carico o indice glicemico hanno risultati negativi anche nella gestione della pressione minima. Ecco un paradosso. Le diete iperproteiche hanno risultati neutri o negativi per colesterolo cattivo, ma anche per la glicemia. E questo è particolare se si pensa che queste diete generalmente sono costruite con un basso contenuto di carboidrati. Altro paradosso, cosa ci aspettiamo da una dieta a basso contenuto di grassi? Certo, possiamo dimagrire, ma pare che ne risentano anche i valori di colesterolo buono e trigliceridi. Togliere i grassi dalla dieta potrebbe far alzare i trigliceridi. In questa revisione c'è solo una dieta che ha solo effetti neutri o positivi in tutti i parametri, la dieta mediterranea. Oltre a essa, molte altre diete non hanno alcun effetto negativo, ma questa è l'unica che è stata valutata per tutti i parametri. Prima ho detto che questo studio valutava sì le diete, ma anche la qualità delle revisioni prese in esame. Questo secondo punto merita un po' d'attenzione. La revisione ombrello di cui stiamo parlando prende in esame 80 studi, 80 revisioni precedenti, da cui traggono poi le conclusioni di cui abbiamo parlato fino adesso. Eh, però c'è da dire che la valutazione qualitativa è importante. Su 80 revisioni ben 64 ricevono un giudizio basso o criticamente basso. Questo vuol dire che molte delle conclusioni raggiunte possono essere quantomeno discutibili. Prendiamo ad esempio uno dei risultati paradossali descritto prima. Abbiamo detto che nelle revisioni esaminate le diete iperproteiche davano risultati negativi sulla leucemia. Ebbene, sono state esaminate 8 revisioni riguardanti queste diete e tutte e 8 hanno ricevuto un giudizio qualitativo criticamente basso. Le diete più presenti nelle revisioni esaminate sono state le diete low carb con 21 lavori. Di questi, solo 6 lavori hanno ricevuto un giudizio qualitativamente accettabile, alto o moderato. Uno ha un giudizio basso, addirittura 14 hanno un giudizio criticamente basso. Vediamo la dieta mediterranea, che è stata apparentemente la migliore dieta. Su 11 revisioni esaminate, 8 avevano un giudizio criticamente basso e 2 un giudizio basso. Solo una con un giudizio alto. E questo vale bene o male per tutte le diete presentate. Non ce n'è una che non abbia la maggior parte o almeno la metà delle revisioni esaminate qualitativamente scadenti. Come può, quindi, una persona qualsiasi capirci qualcosa? Come si possono trarre delle conclusioni da poter utilizzare nella pratica quotidiana? La ricerca scientifica va avanti, ovviamente ci saranno sempre nuovi risultati, però c'è da dire che in questa revisione prendiamo in esame 80 revisioni. Ciascuna di esse è già comunque il riassunto di quello che si sa su quel dato argomento in quel preciso momento storico, quindi non è trascurabile ed è abbastanza frustrante, almeno personalmente, pensare che eh, dal punto di vista della ricerca scientifica per quanto riguarda l'alimentazione siamo praticamente alla preistoria. Il mio personale pensiero è che questo studio possa essere usato eh, come traccia per capire bene o male quali sono i risultati di una certa dieta mediamente, ma c'è anche da dire che non c'è bisogno di essere terrorizzati dicendo ah se faccio una dieta low carb allora mi si alzano i trigliceridi perché non è per forza così eh, la mia risposta a una particolare dieta può essere eh, diversa da quella che ha un'altra persona qualsiasi o la media delle persone è una questione molto personale e va valutata caso per caso e magari addirittura aggiustata nel tempo quello che magari eh, a gennaio Va bene per quella persona, non va più bene a marzo e quindi bisogna modificarla. Perciò non può essere presa come legge definita, scolpita nella roccia. È soltanto una traccia. Bene, questo è tutto. Eh, ditemi qui sotto cosa ne pensate, vorrei aprire un dialogo su questo, su questo studio, mi sembra molto interessante. Eh, in descrizione vi metto il link sia al lavoro originale sia al riassunto in italiano, da dove ho anche tratto le immagini che vi ho mostrato ovviamente insieme anche ai miei contatti se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale noi ci vediamo la prossima volta un saluto a tutti